Sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. E nel tutorial di oggi voglio farvi vedere un altro piccolo lavoretto dove ho utilizzato il mio kit ultimo di carte digitali, Paris Flowers, nello specifico quelle quelle sulla tonalità del rosa ho realizzato questa, queste due taschine diciamo che possono essere utilizzate per abbellire un, un album, un journal o, o direttamente così mh, come, come oggettino a sé da regalare eh, o da utilizzare per inserire all'interno quello che più vi fa piacere e vi faccio vedere nello specifico com'è com'è questa taschina ho deciso di utilizzare questa questa chiusura per insomma utilizzare una chiusura un pochino diversa e del semplice pizzo vedete che in questo caso ho messo una delle mie etichette dei, delle frasi positive sul sulla parte della della chiusura e praticamente andremo a realizzare questa tasca bella capiente dove potrete utilizzare tipo, eh, queste sono le bustine che trovate già eh, nel kit, sono semplicemente da stampare e da, e da incollare, le ho ancora fermate con il uh, proteggi angoli, vedete tutte le informazioni di tutti i link li trovate come al solito nella descrizione del, uh, del mio video e quindi immaginate per esempio di stampare tante tante bustine e di riempire il vostro la vostra tasca e così potrebbe diventare tranquillamente un album perché in ogni bussina potreste mettere una foto per esempio oppure come ho fatto nella parte qui davanti della mia tasca perché questa è realizzata con una busta per il pane ho inserito un abbellimento che ho fatto con altri particolari di altri miei kit digitali e che ho inserito in questo modo però immaginate quante cose potete inserire per fare magari anche un bellissimo regalo. Dopodiché questo potete chiuderlo anche semplicemente in questo modo senza fare il fiocco, come preferite. Così vedete. Ed è un lavoretto facile facile. Ho usato le mie carte che secondo me si prestano bene, vedete ho le ho utilizzate in maniera diversa perché ho ho cercato di fare uno il negativo dell'altro quindi in questo caso ho utilizzato la parte in tinta unita all'interno e la parte decorata all'esterno in questo caso ho utilizzato invece la parte decorata all'interno e la parte in tinta unita all'esterno e sul retro non ve l'avevo ancora fatto vedere ho utilizzato la carta in tinta unita e ho abbellito con, un, con una tasca strappata da una, da, una, da una stampa del kit e due delle mie etichette positive, così, da inserire all'interno della taschina. Adesso che vi ho fatto vedere il progetto finito, andiamo a vedere come realizzarlo. La base per realizzare la mia taschina è il sacchettino per il pane. Allora io con questi sacchettini ho già realizzato altri, altri tutorial perché ho fatto delle altre cose, secondo me sono versatili da matti, e ho fatto un album, ho fatto un'altra un cosina del genere, insomma si prestano a fare tantissime cose, quindi... Eh, e quindi teneteli in considerazione del resto, io adesso ho usato, ho usato questi sacchetti nel link trovate nella, nella descrizione nel, del, del video nell'info box, trovate la des, il link di, di quelli che ho utilizzato io. però eh, chiaramente potete usi, utilizzare anche dei sacchetti che avete, che avete voi e quindi si prestano, si prestano benissimo e quindi potete fare diverse cose. Vedete un po' voi come utilizzarli. Allora, ehm, questo nello specifico però è quello che uso io che trovate nella descrizione è un 24 per cos'è questo? 14 14, quindi ottenete un, un oggettino di queste, di queste dimensioni qua allora vediamo un po' come, come procedere è una cosa carinissima e velocissima allora, innanzitutto andiamo a incollare questa parte perché non ci serve che rimanga così aperta ok prima cosa da fare se no me lo dimentico dopodiché allora, dobbiamo andare a piegare decidere io l'ho fatto abbastanza lo faccio ad occhio eh. diciamo che adesso vi do le dimensioni di quello che, che viene fuori ma allora piegherei questo a metà per fare la chiusura in questo modo quindi ci teniamo questo come chiusura così in questo caso questo attrezzo è importante perché dobbiamo schiacciare bene la busta anzi facciamolo proprio su tutto il bordo così rimane, rimane meglio e adesso vado a piegare così allora vi do indicativamente una misura che sono ecco facciamo un, un 9 e mezzo ok facciamo 9 e mezzo così forse è leggermente diversa da quella ma va bene così e per farvi capire che non è fondamentale avere proprio delle misure ognuno la può fare un po' come come meglio crede eccoci questa è la struttura, vedete della mia taschina più facile di così si muore ok, quindi cosa facciamo andiamo a semplicemente rivestirla allora io prendo la mia taglierina così e eh, in questo caso non ho ancora eh, tagliato la carta quindi lo facciamo insieme tanto è una cosa semplice nel frattempo ci facciamo una chiacchieratina allora facciamo così intanto la facciamo esattamente l'opposto di questa non so cosa ne pensate così facciamo una cosa diversa quindi facciamo l'interno con la carta a fantasia e l'esterno invece con la carta eh, tinta unita quindi eh, andiamo a decorare l'interno dobbiamo tagliare dei pezzi facciamo un 10 e facciamo un 9 e un altro po allora quindi abbiamo detto la parte interna la facciamo a fantasia quindi utilizzo questa carta anzi no, questa qua che è carta sottile questa è carta stampata su fogli da 80 grammi quindi semplici fogli di fotocopiatrice. la usiamo dopo per fare, ehm, per fare le fisarmoniche, vi spiego perché per l'interno invece vado ad utilizzare una carta più spessa così mi piace di più avere il supporto un attimino più, più consistente quindi questa è stampata su carta da 200 grammi, ok? Quindi abbiamo detto che l'altezza è una cosa che facciamo in frettissima, è 14, quindi noi andiamo a prenderci un 14 di altezza e poi abbiamo detto che dobbiamo abbiamo una parte da 10 e una parte da 9,2 per esempio, quindi una parte da 10 una parte da 9 2 vedete che con la taglierina è veramente un attimo Fa proprio un attimo fare un lavoro di questo tipo e qui invece abbiamo un eh, 3 8 dai un 3 8, che però a voler proprio fare sì così lo taglio di qua in modo da da dare il verso giusto alle scritte quindi facciamo così facciamo un 3 otto. ok È un 14 scarso ok perfetto quindi questo è il nostro interno invece l'esterno lo facciamo nello stesso modo ma con la carta questa tinta unita che si presta bene, vedete come colore che trovate sempre nel kit insieme nel kit digitale che si presta bene come colore per abbinarla con con le mie taglie quindi avevo tagliato un 10 adesso cerchiamo di non sbagliare avevo tagliato un riverifico, eh, perché sennò è un attimo che un 9, 2 ok, così un 9, 2 aspettate. Verifico questa misura perché non sono convinta. Si, sì, 3, 8, ok, così perfetto. Ora togliamo la farina, togliamo un po' di pezzi perché se no qui faccio un po' di casino ok perfetto adesso vado ad attaccare infatti è un pezzo di troppo adesso devo capire qual è quello giusto eh? ce la posso fare sì questo qua ok perfetto con il mio distress vado un attimino a, ehm, a passare così velocemente tutto io di solito preparo già tutto eh, voi lo sapete chi mi segue lo sa diciamo che in questo caso non sono riuscita a prepararmi prima le cose e quindi ho detto non importa facciamo subito il video così per cui adesso dovete portare un attimino a pazienza perché devo passare i miei particolari con il distress e con questi tamponcini qui, devo dire che è una cosa velocissima. Non... Nel frattempo vi volevo, volevo ringraziare tutte le persone che hanno comprato il mio kit, che devo dire sono state tante, e tante persone hanno comprato il kit prima ancora di vedere i lavori che, che avrei fatto con il kit, e quindi questo è una cosa che mi piace sempre molto anzi vi dirò di più vi eh, date voi gli spunti perché, perché in una frazione di secondo vedo fare delle cose bellissime io ho aperto un gruppo privato su facebook se vi fa piacere non siete ancora iscritte potete iscrivervi dove si pubblicano appunto i, i lavori fatti con, con le mie carte e devo dire che vedo dei lavori bellissimi, ma proprio belli, belli, belli. E sono molto, molto contenta di questa cosa qua, mi fa veramente piacere. Allora, quindi, abbiamo tagliato, bando le ciance, vediamo di... Anzi, no, facciamo ancora una cosa. Passo il distress anche qua, intorno alla mia busta. Così è già fatto e non dobbiamo farlo dopo. E quindi vi dicevo, vedo dei lavori bellissimi. E fatti veramente a tempo di record una cosa incredibile infatti veramente sono molto molto contenta di questa cosa qui mettiamo anche il distress qui nelle pieghe così rimane più bella da tutte le parti sia nell'esterno nell che anche chiaramente nell'interno non dimentichiamocelo eh? così sia da una parte che anche qua sulla piega della della chiusura potete farlo anche un po' più largo tanto non c'è problema quando poi andate ad incollare la carta rimane più così ok perfetto ora andiamo ad incollare i particolari all'interno e all'esterno con questa colla va benissimo, la colla per la carta allora, una volta finito di incollare dunque facciamo delle operazioni subito se no mi dimentico con questo mio attrezzo per fare gli angoli gli angoli che sono i miei preferiti vado a smussare i due angolini qui così, in questo modo perché a me questo motivo piace tantissimo e vado a risporcare questo è un attrezzo che ha due tipi di angolo fai gli angoli o come l'ho fatto io quindi così oppure ve lo faccio vedere su un pezzettino questo vi faccio vedere anche l'altro è eh, perché anche l'altro è carino allora ve li faccio qua così si vedono meglio Eccoci così in questo modo li vedete meglio magari con della carta bianca sotto, eccoci, fa due tipi di angolo, questo che è quello che io in realtà uso tantissimo e anche questo che è molto bello, che va bene anche se volete per, vedete, per tagliare delle, per bordare delle tag non è male, anche di questo trovate la descrizione nella info box. allora, quindi fatto questo voglio ancora fare una cosa, allora posso mettere, vedete che qua chiaramente abbiamo la parte aperta del sacchetto che in questo caso la lascerò così perché mi va bene perché rimane una tasca per inserire un qualcosa però qua volendo faccio che metto un po' di colla così rimane giusto un pochino più, più chiuso in questo modo, ecco così così non avete la parte che si apre che si apre fino al sonno andiamo a chiuderla bene Ups. ho staccato un pezzettino di carta eccoci okay. così rimane meglio e più chiuso ho esagerato con la colla ne è uscita un po' dal bordo va bene ne asciugo un attimo le mani perché sennò appiccico dappertutto ok quindi vedete la strutturina ricoperta guardate che carina adesso cosa dobbiamo fare dobbiamo creare la fisarmonica all'interno e la chiusura allora per la fisarmonica all'interno come vi ho detto prima vi faccio vedere perché ho tenuto i due fogli dove sono qua eccoci, ho tenuto i due fogli che ho stampato su carta questi sono stampati proprio su un foglio di carta 80 grammi, quello, quello il classico foglio per le fotocopie e, il bello dei kit digitali è proprio quello di poter stampare supporto, la carta sul supporto che si preferisce, con gli spessori che si preferiscono perché così si possono fare lavori, lavori diversi allora io cosa faccio? adesso vado a tagliare il bordo qui bianco da un lato e nei due lati laterali così Dopodiché vado a tagliare le, i particolari per fare la fisarmonica. Allora, vediamo la lunghezza. Non ricordo quanto ho fatto questa. Vediamo un po'. È 8 cm. Ok. Allora, cosa faccio? Vado... Adesso vi faccio vedere. Perché vedete che questa fisarmonica la, fa, la carta decorata sia da una parte che dall'altra. Ok. Ma io cosa ho fatto? Allora, ho ritagliato due pezzi da 8 centimetri, così, ok, adesso vi faccio vedere, e non ho fatto nient'altro che, tiriamo via la carta che non serve, ho fatto semplicemente questo lavoro qua, li ho sovrapposti, così, perfettamente, e sono andata a fare le pieghe per creare la fisarmonica, guardate, la carta è più sottile, quindi si piega facilmente, facciamo le pieghe finché non otteniamo l'ultima, così più piccolina va bene così a questo punto se noi apriamo così abbiamo la nostra fisarmonica doppia adesso vado solo a fare il lavoro perché avendolo piegato in questo modo le pieghe non sono non sono nel verso giusto ma io le riprendo un attimino si fa in frettissima così in modo da creare la fisarmonica giusta così ok rischiaccio bene ecco noi abbiamo la nostra fisarmonica da ambo le parti che non è neanche il caso che incolliamo io cosa vado a fare vado ad incollare l'ultima parte così in modo da diciamo bloccarla più che altro una e due In questo modo abbiamo incollato solo la parte finale ma noi abbiamo la nostra fisarmonica che non si scolla più e, e, e dà la fantasia sia da una parte che dall'altra. Nello stesso modo vado a creare la seconda fisarmonica. le due fisarmoniche siamo pronti per andarle ad incollare dunque prima quasi quasi eh, mi occuperei di fare, di fare la chiusura ma semplicemente perché comunque con le fisarmoniche potrebbe essere un po' più scomodo lavorare quindi facciamolo subito allora per chiudere la mia la mia taschina ho deciso di utilizzare questo questo accessorio. Anche di questo dovreste trovare la descrizione, la, il link, nel link nell'info box. Allora, cosa faccio? Vado a segnare più o meno il centro di questo con il punteruolo, eccoci qua. Allora, questo era 14. Quindi lo facciamo a 7 e lo facciamo al centro, diciamo, sì. diciamo qui una cosa fatta d'occhio, eh. non è che dovete fare chissà, ok, buchiamo, ora con la forbice vado ad allargare un po' il buco perché, perché questi sono un po' più spessi, così quindi chiudo e andiamo ad inserirlo in questo modo qua ok dopodiché vado ad aprire in modo da bloccare il tutto ok Così. ora per coprire questa parte allora nel mio in quello che ho già fatto ho messo l'etichetta in questo caso voglio comunque eh, mettere una parte così in tinta unita mi piace di più perché così fa un po contrasto con le altre due parti che ho fatto a fantasia vado a prendere anche qui una delle mie etichette del kit etichette frasi positive va bene questa ok e facciamo così allora vado con la forbice ma lo faccio ad occhio eh. così ok con la forbice vado a tagliare una parte più larga così Cerco di ricreare anche gli angoli che ha questa etichetta, sia di qua che di qua, vediamo un po'. Ma niente di precisissimo. Così. Vediamo se la larghezza ci sta. L'ho fatta fin troppo larga, quindi dobbiamo restringerla un pochino. Proviamo così. vediamo un po' sì così può andare quindi passo un attimo tutto col distress così magari metto anche guardate un po' di questa colla proprio per scrupolo eh? metto un po' sul sul metallo così così tiene un po' di più ok e vado ad incollare la mia etichettina qua così bene e adesso sopra andiamo a mettere la mia frasettina carina ok volata via la colla la mettiamo così in modo che quando apriamo perfetto eccoci così mi piace ok incolliamo schiacciamo bene perfetto ora fatto ciò possiamo andare ad incollare la mia fisarmonica dunque quindi le incollo in questo caso con la colla di carta con la colla per la carta perché tanto è sufficiente perché la fisarmonica è sottile piccolina quindi va bene anche così allora mettiamo la prima mettiamo la seconda così ok Tra l'altro la colla questa vi permette anche di, di poterla spostare, quindi la centrate bene, la mettete bene come l'altra, così. E adesso cosa facciamo? Andiamo a mettere la colla sui supporti qui, sia da un lato che dall'altro, così. E andiamo a chiudere. la nostra taschina schiacciamo bene in questo modo qua chiudo la colla ok ed ecco qui la tasca finita guardate che carina e che semplice questo un altro pensierino per natale direi che ce lo vedo bene qua dietro prendiamo una carta tipo questa che mi piace tantissimo questo fiore qua aspettate eh, che prendo il mio reggellino questo. così viene perfetto lo zig zag laterale guardate che carino ok perfetto così e qua a questo punto lo faccio a mano faccio una cosa di questo tipo vediamo un po' cerchiamo di seguire il fiore e andiamo a creare una taschina qui così ok perfetto mettiamo un pochino di colla questa allora, no no no no no no no perché devo mettergli questo il distress è più bella così ok, adesso ci siamo taschina. ok E guardate eh? per, visto che ho messo una frase, eccoci, aggiungiamo queste due che fanno parte sempre del kit frasi positive, le, le mettiamo dentro che sono carine, così, quindi una e quindi due. è a posto così all'interno vi faccio vedere che la bustina che, eh, che trovate nel kit semplicemente da ritagliare e da incollare è perfetta come misura per essere inserita all'interno vedete della della scatoletta qua della, della taschina quindi potete al limite stampare tante bustine così e inserirle dentro tutta la cartellina in ogni in ogni in ogni bustina poi si può mettere tipo una foto o un particolare quindi può diventare veramente anche anche volendo un mini album con le foto il davanti lo lascerei così semplice perché mi piace fatto in questo modo la, la busta la possiamo fermare con il mio solito angolino che utilizzo sempre gli angoli per, ehm, per sta, cioè il, il l'angolino in metallo per salvaguardare gli angoli degli album delle copertine di quello che volete ma che io utilizzo anche per fermare in questo modo le mie bustine perché mi piace molto l'effetto delicato fine che fa e nello stesso tempo mi permette proprio di non far alzare la busta quindi lo trovo molto comodo come, come modo per chiudere quindi mettiamo una goccia di colla e incolliamo adesso aspettiamo solo un secondo che faccia presa vedete che bellino così e la mia busta è pronta per essere inserita dopodiché non dimenticate che qua ci sono ancora c'è ancora questo scompartimento che potete utilizzare per inserire delle tag o qualsiasi cosa vi venga in mente io adesso vi prendo una delle mie dei miei abbellimenti per esempio questo che è una semplice cartellina che ho fatto con sempre del mio materiale vedete che voi potete inserirne un paio qua dentro guardate che carino e potete veramente riempire il la vostra taschina con tutto quello che vi viene in mente fare veramente un, un regalino simpatico per la chiusura semplicemente prendo del pizzo prendiamo questo che è un altro rotolo perché sono 12 rotoli di dimensioni diverse praticamente di, di altezze diverse quindi ce n'è un po' per tutti i gusti quindi noi lo giriamo così, ok, tagliamo qua e siamo tranquilli, perfetto. Quindi cosa faccio? Infilo il mio pizzo qui nell'anello, lo blocco così ok in questo modo qui dopodiché, io semplicemente vado a fargli fare due giri in giro e mi piace bloccarlo in questo modo oppure volendo potete anche rifarlo passare nell'anello e fare il fiocchettino potete bloccarlo così semplicemente così tipo in questo modo qui oppure vi faccio vedere un altro modo che è ancora più carino se vogliamo magari se mi metto gli occhiali faccio anche più in fretta ma non vedo niente ok oppure volendo lo potete infilare qui dentro l'anello guardate eh. lo infilate negli anelli nell'anello di nuovo e semplicemente andate a fare il fiocchetto che rimane anche una cosina molto carina eh, così guardate un po' così questo lo lascio diverso dall'altro Ne facciamo uno e uno e siamo a posto ok eccoci qua col nostro fiocchettino come preferite non uh, a voi la scelta spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto questo era un altro un altro così piccolo lavoretto per, uh, per farvi vedere come ho utilizzato il mio kit di carte paris flowers eh, spero che vi sia piaciuto, se avete dubbi o domande come vi dico sempre scrivetemi nei commenti e io vi risponderò più in fretta possibile. Se non siete iscritti ancora al mio, al mio canale avete piacere di farlo, iscrivetevi così mi, farete, mi aiuterete a farlo crescere. E, detto questo come al solito non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!